Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Mari per Rabbids Kingdom Ballow Nella scorsa parte, capitolo 1 e 2 del deserto gelato In questa parte, capitolo 3 e 4 del deserto gelato Wow <ride> Molto emozionante Vabbè, diciamo, non è, non è che devo spiegare molto, comunque sì, mi dà fastidio che devo camminare ogni volta fino alla cosa per arrivarci Grazie eh sì, mi Non prendere le monete, basta Marco, io le prenderò ogni Sei singola addicted. volta fino alla fine Fino alla fine dei tempi Marco le prenderò Con questa secola quando, quando è che potremo tagliare? Quando si scaricherà il gioco rosso E eh. dovremo stare là ad aspettare cling, cling, cling, cling. Editare cling. i video di Mario più Rabbids è una cosa orribile <ride> Non è vero, non devi editare niente sì, Che cosa c'è sì. di orribile? No nel senso quando, quando c'è da editare Per questo preferisco quando non facciamo nessun taglio prendo il video Perché cosa c'è di orribile eh? devi stare a trovare s il punto esatto? praticamente, mo, visto eh, che è ah, successo un casino oh. con il server va bene, ma non te ne frega niente è successo un casino con il server di Discord, sì. visto che è successo un casino con il software di, di editing ora devo devo pubblicarlo su youtube unedited e, e poi uh, editarlo io e visto che sono sempre lunghissimi i video Deve, devo aspettare un casino per, aspe per aspettare che si carichi. Vabbè, vai. Ah, ok. Dai, cazzi. Browser Junior. Ai Mario, se... attento, c'è un browser. Ah! <ride> <ride> no. Bra ah, non frega niente. <ride> <ride> Vedo che ve la siete cavata alla torre. La creatura di spawn ha fallito. Beh, fareste meglio non gungolare, troppo. <ride> Con spawn al mio fianco una cosa è sicura. Presto sarete solo un brutto ricordo. A quel punto niente nessuno potrà più dirmi Fai questo o fai quello Capito? Mister! Bruh, bruh. <ride> Papà Papà, sono nel bel mezzo di. No, che non sto facendo una festa. <ride> ho finito i compiti Beh la maggior parte perlomeno Sì ho buttato la spazzatura Ok papà <ride> Non dice niente riguardo a quello no, fa, fa, Fate finta che non è successo nulla Andiamo spammy, Non abbiamo finito Dobbiamo ancora sconfiggere Mario con i tonti dei suoi amici mio papà sarà così orgoglioso e non chiederà più di buttarlo spazzato la sera. mentre Bowser Jr. se ne va. Ok, torniamo indietro. <ride> Fardo sound effect mentre Bowser Jr. Yes, se ne va. Yes, yes. Oui. Oui. Mario, senti, ho trovato una creatura strana in giro. Oh, aspetta, è proprio dietro di te. Mario, girati! Ok. Sì, Luigi. Ok, basta. Ora okay. <ride> oh, Luigi. Oh yes. Oh yes. Oddio. Eeeh, è sto capendo molto di questo puzzle. Ma no, io, io non ho capito cosa vuole da me il puzzle. Mettilo in mezzo. Primi di nuovo il pulsante. Non lì. Ora oh, yes. lì. No, oh, ora oh. si è bloccato. Torna <ride> indietro. Oh, yes. Mario. Mario. Mario. Yes. Yes. Non lo devo mettere, scusa. Vai indietro, non, mi, non importa dove lo metti. oh lo metto qua sul ponte. No, perché sei scemo? Ah oh, no, non, non cambia, soltanto che ora sei bloccato e sei ancora più scemo di prima. Aspetta, se lo metto in mezzo... Alla... Non qualcosa. importa dove lo metti. Che cosa non importa? Eh. Premi il pulsante, mi importa il pulsante che premi, quel pulsante, bravo. Alleluia! Shut up Mario. Come back when you're protagonist. Oui. I am a protagonist. No, Mario. <ride> Bippo è il protagonista. <ride> <ride> Bippo. Bippo è, que è quello che fa tutto. Bippo. Bippo. No, Pippo. Pippo. Go. Go. Go. Go. Ok, basta. Yeah, possiamo procedere. No, nah, indietro, indietro. <ride> Stai per mancare ste robe. Stanno altri puzzle e bla bla bla. Ok, non puoi fare... Va bene, ho capito che non puoi fare niente. Come dicevo, procediamo alla battaglia. Ah, oh no. Mm -hmm. Bruh, bruh, bruh, bruh. Ah. <ride> <ride> è morto. Spoiler, non eh. è una barba, ma è un Come si dice. Ah. <ride> oh. Aiutante, malvagi curatori E non solo direi malvagi rompi scapole <ride> Per fare rima Più o meno Alla... Ho raccolto un po' di dati sugli aiutanti Non saranno forse dei grandi combattenti Invece sì, sono così fastidiosi Ma sono dei centri curatori Non è finita, anche se le loro armi non fanno molto male Riescono spesso ad attivare dei superfetti State attenti ed è proprio questo che li rende fastidiosi, oltre al fatto che curano i nemici in fin di vita e li devi ricombattere da capo. Quindi vi do un consiglio, se potete, Puntate sui tranne, tranne qualche eccezione, che vabbè la incontreremo prima o poi è sicuro, cercate di eliminare subito gli avvisanti, oppure quando uccidete i nemici fatelo in un, un turno solo, non lasciateli a poca vita o a tanta vita che sia. Allora quindi abbiamo Un curatore Un balzelloso Un curatore Un balzelloso no. Lo Zighi della cazzina è morto <ride> No il Lo Zighi. Dov'è? Eh? Dov'è lo ziggy, Marco? Eh? Non lo so Eccolo Scusa. lo Zighi, Eccolo Lo vedi lo ziggy, Eccolo <ride> Spoiler Non è morto Allora Quindi che cosa facciamo Visto che eh, Non abbiamo nessuno È morto off screen Lei lo zig Abbiamo un curatore qua Ah non c'è uno Ah ce n'è solo uno di curatore Meno male Aiutante Non curatore Vabbè Uh, Luigi Yes Mario <ride> Luigi si muove la venticcia ah, pure se non mi metto qui Come Vi faccio vedere pure se mi metto qui La granatra gran gra, Sì granatra Perché Ignora cadere? le protezioni Quindi se, anche se mi metto no, qui No mi sa che si dice granatra Non importa Sì quello che è Perché ti metti qua? Perché è protetto sia da lui che da lui, mm. forse da lui Mettiti a lì, lì, lì era più utile No, Mario Potrei tirarlo a lui per uh, distrazione oppure potrei ucciderlo Ma scusa, lui. ignora le, le, le, La granata in, in, uh, Granatra Granatra, ignora Ma Mario non lo posso muovere, scusa oh, eh ecco. No, è mielato dall'inizio <ride> Insta mielazione Allora, uh, vorrei squosciare te Se non ti dispiace, mettermi dove posso attaccare il l'aiutante Comunque la grana tra ignora le Bonk. difese Sì, l'ho già detto prima Se fossi stato attento E qui quindi, quindi da cosa ti vuoi proteggere? Da gli altri nemici Tu che dici? Eh? Ah, ah, ma... è oh, oddio, be è bello Sono un cavolo Ma lo spiego Lei, sì, perché l'hai fatto? Si sono già mossi tutti Eh? Ah, pensavo avessi attivato il piede Mario, il piede lesto, Mario Luigi, non mi parlare mai più dei tuoi piedi Bene, allora Ah Però, ho un'altra idea Se lo inchiostro, posso concentrarmi sugli altri Uscidiamo l'aiuto <ride> Nice <ride> Nice shot, Luigi sì. No, it's my turn E <ride> <No, reverse knight>. dai <ride> <die>, però, dai <ride> Ricordatevi, nice plus reverse nice Uguale vita dell'aiutante Uccidiamo wow, questo che mi retena Luigi Per Mario non posso farci niente, mi dispiace è E anche, oltre a Mario Anche bene lui, <ride> attaccherà sicuramente Mario Però ho la cura eh, la cura, eh, la cura. E poi non vi muovete, bro. Eh. Ora, ora ti sfido, usa lo scudo. Usa lo scudo, forza. Ah, ha ah, usato lo scudo il ragazzo. Eh, mi dispiace, ma non ti servirà. Não, não. <risas> Idiota Io le ho pure il rimbalzo. Outward, combo combo. Ah, oh, <risas> <risas> Mamma mia, la distruzione. È <risas> più <suspiro> è morto. L'ho colpito quattro volte di fila. E non è morto. Più il rimbalzo. Almeno l'ho indebolito un po'. Ora speriamo che l'aiutante non, non lo curi. Perché se non uccido qualcuno nella vita reale. Ah no, lui si cura da solo, vedi? Guardate quanto cura! Guardate, 83 punti vita. Ci avete capito perché dovete ucciderli subito? Cioè, se sta un, se sta un gruppo di nemici. Ma no, vabbè, si è curato da solo. Ma se sta un gruppo di nemici è la fine. Cioè... Arriva lì sopra con Rabbit Peach. Non voglio. Non voglio, Mario. Mario <susurra> Se uccidessi lui Si uccide Aspetto Allora aspetto Usa più lesto così fai la scivolata Mario Let's go. Let's go Mario It's my time to play Ok aspetto. It's my time to shrine Mario Dove sei? Rabriddin Dove sei lì? <ride> <ride> L'hai pure presa a un certo punto Ok adesso tu ucciderai lui? anzi no, l'aiutante <ride> io io cosa? è questa? <ride> se facessi così <ride> no, è un'autodistruzione uh, rabbit touch non la prendo allora sai che ti dico, la mando all'aiutante sti, sti cavoli un colpo dal se me lo posso pure prendere comunque se non me lo prenderò Adesso ti spiego il motivo. Non mi chiedere perché. Luigi, perché sei sempre in mezzo? Allora. Non vorrei mettermi troppo vicino, però non ho altra scelta se non questa. Cioè mettermi sì, in campo. Sempre che senta sentire scoppia in Eh, non mi vorrei mettere qua Metti per Lì li li li Dove li li qua? Eh mm -hmm. Ma io volevo fare il martello, vabbè E eh, non puoi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso quanti danni fa la sentinella? 7 eh, Da 80 a 90 <ride> Dai. No, io voglio, voglio usare il mio attacco sugli altri. Cioè Luigi, uh, Luigi è in fai pericola. Allora fai il balzelloso, eh? Fai il balzelloso per ora. Quale? Questo? Quello, sì. sì. Anzi, no, scusa. Non, Ho non è che tu che la, la, la, la... Vuoi... Scusa, usalo, Usa l'attacco per il curatore. Ah, allora, uccidiamo quello per okay. Luigi. E poi Luigi Luigi ha già usato. Vabbè, ehm, cioè, il curatore cura quelli in fin di vita. Cioè, già il tanto che non ha curato questo, e potrebbe pure curare quello se lo attacchi. Quindi, perché dovrebbe riuscire a passare la, cioè, cioè la sentinella? Eh? Senti, quello è morto. Adesso, poi... adesso me la vedo io. Adesso, adesso, adesso, adesso. E allora, con Mario, colpisci il curatore. You underestimate my power. <ride> Pure la sentinella. <ride> ah, e ora la sentinella uccide ah, ah. il curatore Ah no, aspetta. Oddio, Ma si cura. Bruh, bruh, bruh. No, no, c'è il tempo del recovering. Della... <ride> oh, <ride> Ma dove vai, oh. Tu devi morire. Ecco. 117 più inchiostro. Yes. yes. 3 su 5 curatemi curatevi cura Sì certo marco una battaglia mm. capitolo marco marco tu hai già dato no. marco no l'hai detto solo sette volte ok oh, una monetina che non si sia capito non voglio quella monetina toad toad toad what are you doing here toad, toad. No, insomma, comunque si c'è un fungo quindi non mi interessa di tornare Wow, come sono contento di, di rivedervi Non ci credete mai, ma Tuadette si è persa di nuovo Certo Incredibile, vero? Ha detto la stessa cosa tua oh, yeah. Ehm, yeah. davvero? Comunque sia, sarà meglio che torniamo da lei Non sarà facile, la zona lì davanti è pericolosissima Ma se riuscite a portarmi in salvo Sono in salvo da Tuadette Questa volta vi farò avere una ricompensa più grande Non... Siamo, un servizio, Siamo un servizio di pronta consegna, abbiamo cose più importanti da fare, tipo salvare l'universo e il mondo. <ride> certo, certo. più grande di tutte. Certo, certo. Pensavo solo che questo potesse interessarvi Bruh Non sapevo come tirarlo fuori, non sono particolarmente <ride> bravo <ride> con <ride> un, un rabbit normalissimo con un cos costume. Lo voglio. <ride> non sono particolarmente bravo con quelli, mi dispiace. No, non sei bravo e eh, basta, comunque pure se esatto. non sapresti spingere un blocco di ghiaccio. Forse a voi andrà meglio e lo trasporterò per voi. Come lo trasporterò? Un alleato per le nostre battaglie contro Bowser. Jr. Che ne sai che è un alleato? <ride> sì, magari che potrebbe essere, potrebbe essere semplicemente un, uno scemo che si è vestito da Mario. Signor Todd, affare fatto. Tutti i razzi. <ride> si sa che tutti i cosplay. Fatelo di... scivolare, poi me ne occupo io. Tutti <ride> i cosplayer di di. di Magic Ora Mario tipo. Esce, esce esce una, una... Ora esce una side mission qua sopra. Kill Todd. <ride> ok, facciamo l'enigma. Oh. Oh no, non posso spingerlo. Oh, oh. Chissà dove lo devo spingere. Oh. Ops. Ah, dannazione. Eh, ah. È un. Po', è un po' scivoloso qui. Aspetta, aspetta, ora. Provo qualcosa. Ma, non, non vedo l'ora di vedersi sbagliare. Shut up, eh. Ah sono tornato qua <ride> When you lose my eyes No You lose eyes Basta Marco basta Guarda guarda allora Devi vedere di fare tipo devi vedere il tuo obiettivo e vedere tutti i punti che potrebbero Interessarmi si sì. quindi potresti voler mandare il rabb il Qui, lo devi mandare qui Come fai Grazie a mandarlo me. qui? Come faccio a mandarlo qui? Lo mando qui E come fai a mandarlo qui? Lo mandi qui Lo mando qui? Dom qui. qui Lo mando qui Come faccio a mandarlo, mandarlo qui? Lo mando qui E come cazzo? Madonna <ride> <ride> <ride> mia Ti ho detto che odio editare i cosi Upsi daisy Mario Ecco, ecco ce l'hai fatta Ce l'ho fatta, lo so lo mando qua? Ah. Ma mi è sappa tutto. No. L'ho già messo sappato. Come? Perché l'ho mandato là, sotto, non dovevo. Allora lo devo rimandare qua. Ok, adesso da qua. Spingi qui, spingi qui. Io faccio così anche per... Dai, la, con Spingo i qui. E adesso... Vita. Spingo qui invece di sotto. Spingo qui. Mm -hmm. Spingo qui. E poi Easy. prima spingo qua per aprire... Quella segretezza Che altrimenti non si potrebbe prendere Ci andiamo subito <ride> eh. yeah. Ah il fungo qui yes. yes Ah mi sono fatto male yeah. 20 sfere Ok le sistemiamo tra poco Comunque sia questo tubo qua chiuso mi dà dei brividi Rabrividi Rabrividi Morto Ah giusto Dimenticavo che Todd è il materiale indistruttibile Peccato ci ho sperato per un attimo. <ride> <ride> la, perché nemmeno. Cioè, la testa non si deforma nemmeno o non scivola. Cioè, Todd è così ruvida la testa di Todd. È, è, è resistente che né si curva di un mimo né scivola il blocco. Mm. E sta perfettamente in equilibrio. Todd nemmeno lo nota. Wow, ci siete riusciti. Immagino che ora dovrò tenere fede alla mia parola, giusto? Peccato, no. volevo andarmi a comprare un panino invece mentre voi risolvate il puzzle. Trasporterò il vostro amico mentre mi aiutate a trovare Tadette. Spoiler, no. Sicuro di riuscire a portarlo da solo? No. Certo che sì, vado in palestra io. Senza contare che la mia testa è semplicemente perfetta per compiti Come? Cioè. Come? Come funziona? Ma il, non sento ma nemmeno il freddo. Eh, la sua testa tra virgolette. Perché è un cappello, in realtà. L'abbiamo già visto nel cartone animato. <ride> <ride> Molto bene, non perdiamo tempo e torniamo. Dato amico, meno, lei sembra avere un senso di arrondamento vagamente migliore. Prima ci è arrivato, prima non sarà so lato sotto zero. Potrà darci una mano contro Bowser Jr. G -G Junior, ah, non Junior, contro Junior, il Junior, Megabug, no, no, no. Oh, calma. <ride> T'ho da più, di, di <ride> più vita di Luigi. Mi devo stare urlare. più vita di Luigi. T'ho ha più vita di Luigi, ripeto. Allora, 20 sfere per Mario, 50 per Rabbit Peach. Ok, allora. Che cosa voglio con, con Mario? Danno salto schianto, utile Raggio salto schianto, utile Danno scivolata, utile Aspetta per Mario, ha ehm, solo 20 Danni di salero è molto utile Questi un po' meno, sinceramente Questi li lascerei proprio per ultimi Quando hanno più cose da comprare qua sopra <ride> Allora sì, non posso comprare niente con Mario Rabbit Peach Tripla scivolata, utile Danno la scivolata, molto utile eh, raggio salto team mm. Queste eh, Direi di lasciarle più, più avanti Queste Uh mega cura Posso comprarla già Quindi mi lascerebbe con 10 caselle Oppure potrebbe prendere più danni della scivolata Che praticamente è one shot quasi di ziggy Con due scivolate morirebbero Quindi o più danni alla scivolata oppure più cura quando curo io non ho avuto problemi finora diciamo con uh, i di curare fa comunque abbastanza cura quindi mi prenderei questa più danno della quindi adesso quanti anni fa 70 eh, 50 rabbi luigi oddio <ride> è partito <No. ride> rabbi luigi abbiamo le stesse opzioni esigente l'abilità di rabbi luigi non mi entusiasma di tanto anche se l'indebolimento più avanti sono sicuro che sarà utile però visto che adesso non lo sto nemmeno usando a Luigi di, di baffarli in queste, quindi è più danni della scivolata. E poi Luigi. Hai detto Luigi, che vuoi la, la Luigi, cosa lì che non Luigi, puoi avere. Luigi, Luigi. Vai Luigi, via. Winky Winky, it's time for Luigi. Guarda come rimbalza il blocco di ghiaccio sulla testa di Todd! Scorta Todd! Il livello più ah, di... non difficile, più fastidioso di tutti. O meglio il, il tipo di livello. Mm -hmm. Proteggete Todd, essendo disarmato, non può attaccare, ma solo muoversi. Non può nemmeno fare salto team. Spoiler. Stavo voi fare sì che. forse lo può fare, non mi ricordo. Ora vedremo. Stavo voi far mi sì che Todd. non puoi farlo su di lui. Sicuramente. Stavo di far sì che Todd raggiunga il lato opposto del campo di battaglia, se ne salvo. I nemici continueranno a ricomparire. Se Todd subisce troppi danni, avrete perso. Troppi danni, cioè muore. <ride> In altre parole, però non ve lo vogliono dire: ziggy ziggy, ziggy ziggy. Bestione. Bruh. Bruh. Quindi cosa può fare Todd? Lo vediamo subito <ride> raggio movimento 5 casselle non, non ha assolutamente il... ridicolo Vai Potrei vai usare anche controlla, controlla il salto team Ah è per scorta Todd si intende ovviamente Fai arrivare Todd all'aria Vedete? Todd deve arrivare all'aria quindi che cosa potete fare? Potete usarvi come scudi di carne mentre Todd avanza Però prima voglio controllare Può Todd effettivamente fare un salto team? No Perfetto Todd sei totalmente inutile Beh, Allora prima Rabbit Rabbid Peach ovviamente che è lo scudo di carne per eccellenza Quindi avanza qui Da qua si prenderà poi un bel po' di danni da loro quindi direi di attivare subito lo scudo Attivare subito lo scudo di carne di Rabbid Peach Ok, che, che, che opzioni ho per gli attacchi? Zig, zig, zig, zig, zig, zig, zig, zig. Eh, Se la trassa il bestione. Mandala l'ultimo zig e poi esplode con chi pare. Cioè, entrambi il bestione e lo zig. Spoiler, no. <ride> che <ride> Lui ha <aspetta>. fatto... <ride> <Lui> è, <ride> è la mia fine. No, si è fermata, per fortuna. Ora tocca a Mario, che può fare cose, tipo questa. Cose strambe, tipo... Oddio, mi sa che così, così mi frego. È uh, mi sa che se mi metto là mi frego. Qui forse mi conviene mettermi qua. Ti ammazza la sentinella. Mi ammazza il bestione. Ah, In realtà no. no, perché va qui probabilmente la sentinella. Ah sì, è vero. E poi li esplode là. Ah, no. uh, però se il, lo ziggy si muove <ride> e tipo va là dietro, forse. In realtà no. Però il bestione mi farebbe lo stesso male. Quindi adesso. Aspetta. Hai annullato tutto. No, ho sbagliato. Ok, facciamo un salto prima qua, poi distruggiamo la sensazione, <ride> perché è stata una brutta idea. <ride> sì. No, comunque mi metto qui. Ciao Bonk. Ziggy, non è ancora il tuo turno per attaccarmi, quindi anche se sono completamente scoperto nei tuoi riguardi, Mi dispiace ma devi rimanere ucciderò. qui, Bruh. Ok, e adesso Mario, vista dell'eroe, perché quello, tanto mi, ha, mi raggiunge in ogni caso. Yeah, a questo raggiunge. punto gli facciamo più danni possibili In questo turno quindi adesso Salta Non mi cliccava il tasto va bene Okidoki E a questo punto uh, la sentina non lo raggiunge però Mmm mm. mm nooo, ah, in effetti sì, fallo, fallo però arriva fino a là il bestione non lo prende in, in questo caso. momento non lo raggiunge esatto, il bestione non, non lo prende il bestione <ride> posso tirare per distrazione ma alla fine non è che persone. lo lancio a quello più avanti, dietro lo sì. uccidi il bestione no, eh, faccio così, piuttosto 50% e... però lì lo distruggo praticamente, guarda quanto li, li faccio male senti allora aspettiamo un nuovo Todd prima ecco. Vai Toad Perché lì? <ride> Perché è la difesa pi più vicina Era a 50 Non voglio rischiarlo Non è vero Vai indietro Cioè a questa a questa ci arrivava Ah sì Questa mi difende benissimo Da questi zigghi E soprattutto da quello Zig eh, Anche questo se va nel tubo E va più avanti sì. mm, Mi difende molto bene Ora mm. ehm, Devo decidere Sentinella mm. Sentinella oh. Ho questo Oppure provo ad attaccare gli altri Senti questo Sentinella Senti. Bella. potrei provare eh. non potresti provare Mario are you ready for our special combo? Oh. Oh, oh questo è un giorno d'oro prendi questo e questo prendi e questo. questo ah è morto sì. bravo Luigi Luigi sa quando non deve stare fermo con le mani <ride> ok ora questi ziggy prenderanno di mira Mario e gli altri perché sono più scoperti -dung. ok Cammina, bravo. E ora non puoi attaccarmi. <ride> <ride> eh, ma sei un infame allora. Ma puoi usare la, la vista il, Perfetto, la sentinella è totalmente inutile adesso. <ride> è vero, l'hai ammazzato lo ziggy. Ti ho detto colpire dovevi prendere lo ziggy più lontano. Tu mi hai detto di prendere il bestione. Tu mi hai detto di prendere il bestione. Ti ho detto di prendere lo ziggy più lontano. Ti mi detto, ho detto bestione lo ziggy. Adesso tu... Puoi camminare qua, aspetta, faccio muovere via Rabbit Peach. Una casella in più, fidati, che farà un po' di differenza. Tanto tu puoi andartene totalmente da qua. E ti puoi mettere qui, dove potrei assorbire altri, altri bellissimi danni. <ride> L'ho messa totalmente scoperta, quindi si spera che attacchino lei. Però se mi distruggono la sentinella mi muore Rabbit Peach. Aia. Vabbè, non, la, la sentinella non si muove, quindi potrebbero attaccare Mario invece. Eh sì perché è l'unico nemico che vede era Big Peach Aspetta se mi muovo lui mi prende No ah, Aspetta che è il malocchio? Tipo sì c'è il malocchio No ho preso la Beat Peach Chi deve prendere? Uh, se vado qua mi prende Baci No Ha più vita di Luigi No oh no Shut up bro sì, e pallo e poi torna indietro subito Doppio dopo salto parlo. Potrei No, non posso No, invece io mi metto qua e distruggo questo Rizzig Mentre lui mi prova ad attaccare <ride> Lei <Lady ride> di Mario, bravo Io <ride> <ride> Bong <ride> Bong <ride> Goto, corny, jail, bong <ride> Io mi <metto> questo Rizzig <ride> Dai Bong <Dai. ride> Dice Uh, ora che ci penso Mario è un pochino low. <ride> Aia Budget eh, Robby Peach non si può muovere, è la pura non ci arriva. Attento allo ziggy lì, cioè che, che, che, che quello ti ammazza. Non quello so. t'ammazza. Uh, da quello che prendo al 10% Vovin TVSI. E se usassi Luigi come scudo di carne per Mario? Oh, no no. <ride> Inchiostro oh. ti prego. Si, sì, sì, non ho idea di cosa. Sì. sì, ma comunque continuano a spawnare, quindi. Ok, attenta. eh. Tocca e a Todd, Todd se non sbaglio, giusto? Sì, Todd non si è mosso ancora. Ok, e lui andrà qui. A questo punto lo faccio andare più avanti oh, possibile finché non ci sono nemici, sei. quindi vai qua. Wow! Fallo, fallo. Ok, fallo, Mario, fallo. Oh no. Allora, ah, Mario. Ah, ok, ho un turno gratis, quindi Todd subito. Prendi. Dove è Todd Qui? Puoi andare nel tubo? Is. Sì Ora che ci penso fa, Luigi Infatti protegge Allora se Luigi viene qui Blocca Luigi Più Quanto prende? Non abbastanza Aspetta però se mi metto qui Quanto è? Vediamo Uno Due Tre Io c'è una terza quattro. battaglia per questo livello Uno Due Tre so Quattro Se vado fino qui Forse ci arriva Todd. Todd non può fare il salto team. Per il PLS dico. Ok, se metto qua. Mi interessa. Che serve il PLS Se è ad un passo. Appunto. Perché lo finisco adesso? Ok, quindi arriva fino a qua. Se metto qua, non ci arrivo. Quindi Todd deve andare almeno qua. Era qui giusto? No, era lì vicino. Non no, no, no ho capito cosa vuoi fare. Stare. Perché metti il PLS se ce la puoi fare in un turno dopo che succede? No, qua? Lascia stare. Ok, Mario, ritirati ora. Um. Oh no. No, degli aiutanti. Mario, qualcuno venga ad aiutare Mario. Rabbit Peach, dove <ride> sei? Rabbit Peach. Vai ora a soccorrere Mario. Devi riprendere il suo posto. Allora, Mario, vieni qua, Mario. Ah, Mario tu mettiti qua Robin Peach vieni qui Ti metti qua adesso Perché? Mettila proprio davanti davanti così sì. colpisce Per forza lei le. Mi metto qua davanti a Mario <ride> Letteralmente è scudo di carne <ride> E poi curiamo Anzi potremmo andare una sentinella Non è vero Cura Yes yes yes Brr. Ok, 53 non è male però Potrei avere anche un po' meglio In realtà non Cioè, cos'è servito il PLS totto? Tu non potresti capire Ora che ci penso, mi prendono entrambi adesso Oh no Ho fatto una cosa stupida sta attaccando la storia. Meno male che colpiscono Todd. <ride> vero, Todd, Todd in realtà può assorbire un po' di danni perché tanto non, non compone nemmeno il team. Quindi se si fa male questi sti cavoli. Oh vabbè, finiamola. Però se muori per, muore perdi la, la cosa di stoppa. 4 yeah, su 4. La oh, oh, oh, seconda oh, oh. missione che non è nemmeno l'ultima. Mi, mi sa livello. che non, cioè, non potevo fare niente. Come, come non è, è l'ultima? Mi ha curato, Marco. Comunque sia non potevo fare di meglio Cioè vedi 4 su 4 ma non potevo fare meglio Perché quello è il massimo che si muove Todd Potevo usare il PLS, ma una casella in più non è che fa differenza Come hai visto Anzi avevo caselle di accesso Avevo caselle di accesso come hai visto pure Ok Guarda come rimbalza il blocco di ghiaccio Secondo me potevi farne in tre. No Allora qui dietro c'è un segreto che dobbiamo aprire Certo Sicuro Ovvio Danni scivolata Palese all'occhio umano Danni scivolata Danni salto schianto Oppure Non tieni tutto eh, Raggio salto schianto Raggio del salto schianto Aria cioè potere M sì. Danni Subito Sbagliato <ride> Rabbi Peach <ride> niente Rabbi Luigi niente R Luigi niente R Luigi <ride> Senti È un po' confusione Ar dopo, un, dopo un po' ti confondi Dov'è che devo andare adesso Non mi ricordo Ah giusto C sono venuto sì. allora là No <ride> Senti io non li leggo i cartelli. Contento? Io non sono un nerd. Non leggo i cartelli. Emmo? mo? Devi tornare indietro da Peter. Da, da, da, da Peter, vuol dire. Sì, Peter Griffin. Pi Peter, Peter di Peter Griffin. Griffin. Stai dicendo Peter di Peter Griffin? Mm -hmm wow The Peter come soddisfacente che non mi, non mi appaiono dietro di devo my Peter ah Perché torno? Perché? cosa? non ne ho idea questa questo era l'entrata al livello 3 ora è l'entrata al sì. livello 4 si sì. stai eh, tornando eh, ok. indietro va bene stai andando avanti nella storia spiazzati ok non è che tipo tu le missioni ora diventato uno scorpato sì. Noooo. Scusa, come funziona sta cosa nel. nel... Eh, dopo che abbiamo eh, finito eh, i livelli? Cioè eh, che, che.. Sì, respondono tutti i nemici in qualche modo. No, dico, dopo che abbiamo finito i livelli, come funziona sta cosa? In che senso? Ci sono più, più livelli oh. nello stesso livello? Marco! Marco! Sì, lo Ci siamo già passati qua, è questo è il so, no, Per rifare i livelli devi andare nella macchina del tempo, non è che devi andarci. E ziggy ziggy balzilloso no aiutante ziggy ziggy Spai aiutante eh, ovviamente spawnano hanno ah, visto dov'è l'aria effettivamente e all'inizio del livello proprio ah toad non può fare il salto quindi devo fare tutta la via no eh, cioè mh, puoi andare nel in, lì basta che vai lì e poi ti butti Marco devo fare tutti i tubi sì certo tutti i tubi tutti devo i sale, tubi, Marco, certo, tutti certo, tubi certo certo vai no, muovi totti <ride> facciamo veloce let my pita go let my pita go let my pita go oh l'aiutante Potrei uccidere lo ziggy, ma non mi importa. dello ziggy uccidi l'aiutante. Potrei uccidere lo ziggy però. Uccidi altro ziggy, però tanto colpisce l'aiutante. Fai questo. Si. Sì. Bonk. E lo, e lo dai. Non ha più la copertura. Dai, il polder. Si, muo. Mm, fammi prima saltare con Luigi Se no poi non ho Non ho un boost pad <ride> Mario è letteralmente Soltanto un boost pad Ok mi avventuro un po' con Luigi Coccia! Goccia Goccia d'acqua Dai uccidilo Bro are you kidding bro Ok Devo ucciderlo adesso Perché sono sicura Tipo 80 di vita Quindi No grazie Usiamo anche lo scudo di Rabbid Peach. E Mario, ora tocca a te. Fai la scivolata a Todd prima di tutto così cade e muore. <ride> Slowly dies in pain. Ok, è così. Mi sono appena garantito. Bonus. Nella finale. Prima di tutto. Reality. Vamo qua. Distruggiamo lui. È il più pericoloso. Sì, overkill. Sì. Overkill tantissimo Cioè gli ho fatto 100 danni più di quanto erano dovuti E poi questa ovviamente Bene Todd puoi andare avanti adesso di, di quelle due caselle inutili Come a te Probabilmente mi attaccherà Todd Guarda, guardalo Marco, guarda Ops, è vero, non possono Ah, ah, ah E uno è andato Ora tocca all'altro muoversi E anche morire oh, oh. Mi ha attaccato Odd molto bene. Ora Luigi lo finisce. Ok, tutti i nemici sono morti, quindi ora è strada libera. Mi muovo lì. Devo usare il piallesto con Todd. La <totipo> massima. Ma che cosa stai sentendo? La, la no, è la canzone di Peter Cliffin, oh, sto leggendo i live. <tipo> You're surprised in the video Spitz creeper in my hair Basta Marco stiamo in un video Lo so Allora sono abbastanza noioso vederti fare lo stesso livello per la seconda volta Bruh Come obiettivo fuori qua? Non c'è nessuno. Che è rimasto? Nessuno. Sì, Per questo è l'obiettivo fuori qua. <ride> Spawnano portato. vicino all'area di nuovo. Che cos'è? Scommetto è Scommate un bestione questo. Deve essere un bestione. Ecco Allora. Mario non lo muovo ancora perché voglio far che un po' tutti. Ah, allora, se, se scendo da qua è più veloce, giusto, di fare tutta la strada. Sì. Questo è esattamente posso... quello che ti ho detto all'inizio. No, tu non mi hai detto niente. Però prima. Visto che posso. Let's go! Let's go! Oh, kidocchi! Okidocchi! Mario! <ride> non, ho non è servito a nulla! <ride> è servito? Ho detto. È servito! Intanto, intanto comunque sia faccio più, più movimento con tutti. Quindi non è un busto solo per loro. Oddio, così che sono stifossi qua. Comunque sono un bestione, quindi posso mettere anche la nuova scoperta. Sono un bestione. È solo un bestione alla fine. Certo. Mi posso mandare una sentinella con entrambi. Avevo Perché? capito, sono un bestione. Ma che significa obiettivi fuori portata? una sentinella. Tu almeno la puoi mandare? No. Non capire che, che. non puoi mandare la sentinella senza il coso. Senza il, cosa. Senza cioè, il non permesso. È... Senza, senza il nemico vicino cioè ogni volta per lo stesso errore ti lamenti <ride> Si sì che mi lamenti okay. da qua lo prenderà per forza mo dai C'è insomma c'è dai c'è C'è dar c'è C'è dar c'è Ah capito ok uh, ca Ho capito i tuoi giochi gioco Ho capito i tuoi gioco tu I tuoi gioco giochi Luigi levati nazione. La <ride> Mario non ha il doppio jump no, volevo, volevo schiacciare Luigi saltargli sulla testa e saltare alto quello è il doppio jump Mario ha la possibilità di sbloccarlo il secondo jump, no non credo, non penso no. sono grosso, oh no è un'altra bestione no no <ride> Toad Toad Toad, toad. Ah dov'è lo ziggy? Two. Lo ziggy lo posso uccidere anche a sto turno e eh, il toad lo metto qua più avanti possibile allora, Porta Mario tipo a distrarre Quanti turni potrà arrivare? Sette. Uno? Mm, tre turni se non lo attacco Attaccalo con Mario Certo che lo attacco, devo ucciderlo Prima possibile Brr. Non ci arriva Di una casella È sempre così, oh, è sempre così. E, poi, e poi queste cose qua Ti fanno pensare Perché non ho preso più raggio dell'arma Più raggio del salto team Più raggio dell'uscita del salto team Più raggio dello schianto del salto team Più uscita del, dei tubi Ti fanno pensare queste cose poi oh. Perché non l'ho fatto? Perché? Perché sei scemo? Ecco Luigi non lo stai upgradando da 4 upgrade. Senti, la vista d'erva extra è più importante di tutto. Ecco, colpisci con Luigi a sto punto. Come non lo vedo là qua? Come non lo vedo là qua? Oh senti, non lo vedo da nessuna parte utile. Eh Mario dovrebbe avere di nuovo il suo suo vista d'erva, giusto? Scusa perché non è messo qua? Perché non ci arriva. E eh, comunque sia, voglio sì coprirmi da no, dallo Ziggy Voglio coprirmi dallo Ziggy Guarda lo Ziggy attacca Maria Mario e Peach Non lui Lo Ziggy <ride> vai, vai avanti Comunque sia, adesso funzionerà questa Perché tanto Lo avvicino a Luigi e a Mario Nel caso colpisce Luigi Colpisce Luigi, peccato però Beh. È la vita eh, Se la metto qua muoio, quindi no grazie È, eh... Ma eh, Luigi deve attivare questa questo è mai femmina No, attivare la vista eh, intendo Bori mm. oh, yes da anche più inchiostro questa probabilità quindi 89 danni, not bad But have you Ma hai provato un altro attacco? Ort 2 Ort 2 Ort 3 gli ho fatto tutti gli effetti possibili, immaginabili effetti è e vivo ed è ancora vivo ah Ort 3 è, mio. <ride> ed è ancora vivo. Okay. Ah, non è vero Ok, Rabbid Peach, puoi usare lo scudo P P Mario ha ancora la vista delle ore quindi quello ziggy non durerà un turno Ok, vuole che schifo, calmo, ok, va bene Schifo Ah, che bella giornata ah, Bruh, bruh, bruh, uh, bruh, attraverso il tubo <ride> Attraverso il tubo, letteralmente Ah, ruoto Prendi questo Rabbid Peach, così impari Ah, esiste, non lo so, qualcosa Bruh allora, vediamo che cos'è Ziggy ancora, ok. Allora... Uh... Devi Mario. ricordarti che di fare andare, an andare veloce la... Sì, la mi devo ricordare, sì, La prossima volta me lo ricordo. Ehi hey Mario, una volta con McDonald's later. No, Luigi, siamo in a missione. You've got Mario, Polly Montana. You want my heat? Mario, I want McDonald's dough. Mario. Mario, da qua lo prendo lo Ziggy? Mario wanna play with me. Sentinella si sì, blasters, sì, ok. Want to play with me. Basta. Non mm -hmm. giocare con i meme Basta, non ce la faccio più. Oh guarda, ci arriva. Bene, lui già ha vinto. Non tanto Todd, però. A questo punto che cosa lo metto a fare? Qua resto qua. Cioè. Quinto turno e Todd non c'è nemmeno vicino. Sicuramente eh, sono questi turni possibili. Mi metto qua così posso usare il PLS forse. Non è vero nemmeno. Me. Mayhaps. Ok, qua dietro sì. Forse la prende più all'estero. Più allest Spawn. <ride> che idiota. Il completo Luigi. Un completo foo. Se un bestione uccido qualcuno. Una vita. Sembra che e non morirai oggi, Marco. <ride> Dai, no, Luigi non ce la fa di arrivare Allora attacca quel ragazzo là Non ci arrivi, usa la sentinella e fallo fuori Gori, yeah, go, yeah. go, yes Ha detto Ha provato ad attaccare la sentinella Con, la sua con il suo malocchio Ma ha perso <ride> la vita <ride> Ok adesso tu Scorterai Todd quindi mettiti qua e usa letteralmente l'unica <tellamente> abilità che ti rimane <tellamente> L'unica azione, anzi non abilità <ride> E ti metti il più lo lontano possibile <ride> yeah. Tu ritirati un po' <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Tu ritirati un po' Mario vai in pensione <ride> Pension Mario, the game no, retirement si retirement mario the game ok finito tutto, vai Riz I'm retired I'm retarded <ride> Ah non può attaccare nessuno sono un genio della, della fisica spera la che la sia la la. Spera che sia lola, più di sette turni, se non dovrei riferire sto livello in camera. Sì, certo. <ride> come se a Todd si può muovere più velocemente di così. Makehubs. No, Marco. Magari per sbaglio hai Marco, dato il turno ai nemici quando Todd non si era ancora mosso. Marco, nosso. No. No. Dai... No. Ma sta spawnando nulla, io eh? non l'ho visto. No, non sta spawnando niente. Ok. Figo Questa è la cosa più lontana. Vicino al coso. Boh, non importa. Tanto non sa nessun nemico pure quindi. Ok, ora sì, quello è un bestione, ne sono sicuro. Sicuro come i bestioni, vedi? Hanno pure le orecchie più grandi, cioè si capisce. Ok, Todd. Ho oh, oh, il PLS per caso? O la. Va. O la no. Fuck. Peccato. Oh, ci mettiamo qua. Al prossimo turno ce l'abbiamo fatta. Sicuramente. Non credo. Avvicinaci Luigi così dai il PLS in caso. Sì, sì. Speriamo che sia tipo 10 turni. Tanto adesso il bestione si deve avvicinare, quindi uso questo. Poi Luigi avvicina all'altod. Poi uso questo. Bruh, vabbè, mettiamoci qua. No, no, avvicina all'altod. È la cosa più utile che puoi fare. Perché ti metti lì? Perché tanto ci arriva! Due caselle sono Marco. Usiamo PLS l'est. Eh, sguardo rapida. Rabbid Mario che... E ecco, poi Rabbid Peach Tutto sarà buono. qui Per fare le cose che fa Rabbid Peach di solito Tipo curare tutti Adesso E' <ride> <ride> <ride> <ride> morto Mi sa che non curerai nessuno oggi Rabbid Peach Lo faccio perché non credo che sia l'ultima battaglia Non so perché ho questo presentimento mm. Ok, adesso hai fatto abbastanza bestione Torna subito a dormire Dai tu Ah, che bello quando non dai l'effetto! Ah, che bello quando dai l'effetto! Ah, ah, gli ho dato tutti gli effetti ed è morto! Ah, e ora posso mettere avanti veloce, grazie. Adesso spawnano online infiniti bestioni, quindi adesso: Toad! Toad! Toad! Toad. Toad. Yes, yes, yes, yes! Yeah. Yes! 9 su 8! 9 su 13! Si aspettano che, che con i nemici stalli di più, ma io sono troppo forte. <ride> 11 PV e basta, tutti gli altri sono max vita già. Spiazzati, posso saltare la cazzo? No. Che bel capito. 11 sfere. Quindi adesso eh, procediamo di qua. Yes. Ho un po' di fame, non so più. Fame di morte <ride> Marco la cuffia le cuffie eh. mid boss? Oh yes! Non me lo sarei mai aspettato! Allora niente Abbiamo già, abbiamo già visto abbiamo Ma ho guadagnato 15 Uh Raggio salto team Borb borb ne facciamo un altro dopo questo? non lo so io direi di sì dai danni scivolata vampiresca? però prendiamoci una pausa ah no questa dà più vita allora mi prendo a sto punto non mi interessa l'indebolimento cioè... Un momento schifo Luigi ne ha 70 però devo stare così bene quindi nella prossima parte di Mario Rabbids no <ride> never mind dai <ride> vuole fare la intro, il cannone pixelato no anzi sì dai dai dai dai Questa era dai Che cos'era sta dai ok let's go let's go ah che bello Mir Mir mirtillo ah, sposo yes, questo, questo. Luigi. quanto ci vuoi scommettere che dà il, il veleno, cioè non il veleno, il vampiro come effetto ti fa, ti fa capire benissimo gli effetti che dà quelli di Rabbid Luigi sì, controlliamo eh, subito selezione arma Rabbi, anche, anche se abbiamo sbloccato Luigi dopo Rabbid Luigi È lo stesso l'ultimo Rabbid Luigi Perché <ride> è povero Comunque sia vedi Qua è giallo perché è spinta Qua è rosso perché è ustione Spinta, ustione, spinta Niente, <ride> niente. Questa <ride> è si chiama Dwarf Duoto. Star è Stella nana non nel senso che è una stella piccola Ma perché è una stella nana Esistono E eh poi sì. c'è spinta Pietrificazione <ride> Ustione E vampiro è buona, che devo dire? Contro il mid-boss pure <ride> Però sinceramente se proprio devo scegliere Pietrificazione, soprattutto Pietrificazione overall. all Aspetta, ma quindi pure, pure l'arma dorata è vampiro L'arma dorata è vampiro? Sì. Eh sì, danno in effetti. Se vado a Mario Rabid, bua, Vedi, questa c'ha miele Ah sì, si capisce da, dai No, non è vero Questa da sfinta Si, si capisce dai cosi di sopra, vedi Che cosa? I pallini Ah, i pallini, cosa che la miele? Spinta. Eh, Va bene, basta. Analizzare, dobbiamo fare l'altro. Questo non ha nessun effetto. Ah no, è il rimbalzo, ok. Uh, Tutte le armi hanno dei pallini che so. fanno capire il loro effetto. Questo è nero inchiostro, ok. In effetti non l'ho mai notato. Questa abbiamo lo già so. visto. In effetti non l'ho mai notato. eh, uh, Sì, vabbè, a questo punto. Cioè questa la compro. No, non spani. a comprare, non comprai nulla per Robin Luigi. Ok <ride> Per gli altri non mi serve, abbiamo già visto Qua abbiamo già visto che Quindi nella prossima parte di Mario per Skin Kingdom Battle Sconfiggeremo il boss <ride> Perché tutto ci continua ad interrompere? Perché nella prossima parte di Mario per Skin Kingdom Battle Sconfiggeremo il mid boss di questo mondo Barra area eh oui. facciamo quel capitolo 6 e probabilmente salveremo veramente stavolta il, il personaggio racchiuso. Quindi mettete like, no? mettete like, sondaggio. sondaggio, iscrivetevi alla prossima. Ciao.